Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 e io sono un po' lontano perché dobbiamo spegnere il gamepad perché abbiamo appena finito di registrare Super Mario 3D World. No, lo reacci. Eh vabbè. Siamo tornati su.. Ma l'avevo spento prima, vabbè. Siamo tornati su Slash. Lascialo acceso tanto poi. Anzi su N S Lascialo acceso. Oh, Lascia va bene. Flag. Siamo tornati su SNES. Anzi no. N'accetto. Perché non mi serve. Oh, lascia stare, non è uh, Super NES però. Lo so. Perché oh. ho fatto una cattura. Vabbè, per lui che fa le catture a caso. Ok, adesso dobbiamo fare. Dottor Mario. Double Dragon. No, okay. Double Dragon è una storia. Tu play your game. Vai. Selezione. Ah, Ivy. <ride> Dettagli. All'ospedale del regno dei funghi è scoppiata una vera e propria epidemia. I virus si stanno diffondendo dappertutto. il tempo di somministrare l'ultimo ritrovato di Marco. In questo puzzle classico, il tuo obiettivo è sterminare tutti i virus. Ruote allineare le capsule di vitamine colorate che cadono all'interno della boccetta. Maggiore il numero di capsule allineate, più, in, più alto sarà il numero di virus eliminati. grazie a fantastiche combo. Fai per attenzione però perché è divertimento è contagioso. Okay. È uno dei miei giochi preferiti che stanno qua. Vai! Comunque, insomma, sarebbe perché te Tetris. Però in stile Mario. Non è vero, non è Tetris. Ok, mettiamo. Allora, iniziamo a livello 0 e poi mettiamo. Slow. Speed. Slow, slow. volevo dire. Musica? No, off, questa è la musica. Metti, metti five. Ok, let's go. E niente. Ok, come si ruota? Ok devi spremere i, spremere i pulsanti devi spremere le mie <ride> Ah, what a funny game oh yeah it's super funny game naturalmente vince chi uccide più virus oh a yeah la yeah, giocatori ho vinto eh ah, certo eliminato qualcuno non è vero sì, non è eliminato si è quello è già giallo T2 in realtà. What? Io ci gioco un sacco a questo Eh appunto non puoi vincere Ah credo No, sono apio Mm, basta con le battute pessime, sei pessimo Marco. <ride> come lo so? so? Cosa? Perché sono caduti due così a caso, dai Vabbè. Suppongo che siano normale. Io non li ho mai visti Ho vinto! Eh, ma proviamo a casa. Eh, Mettiamolo 5. 5. Uh, ok. Oh mio! Wow. Wow. <ride> <Super ride> non sono mai arrivato a livello 5. Ma è impressionante, oh che schifo! Che schifo, in effetti! Tutta sta gente qua! L'ho fatto proprio l'incontro per i rappresentanti di classe. Non okay, per perché, ok? yeh ho eliminato il. No no! No, ho sbagliato! Ah, ah, ah. Pensavo che la prossima pillola che dovevo usare fosse la stessa pillola che stessi usando in quel momento. Uh, ho eliminato un virus! no <ride> Mi sono rovinato la vita! Gigi Lori? I suppose. Io ho eliminato un'altra capsula. Sì, capsula. Comunque lui è player one. Ah! Uh -huh. Sì, ho eliminato due virus in un corpo. Ok, ho altri da due da virus. Da da da da da da. È bella la musica. Sì, appunto. La musica a fever. Ok, ho eliminato due virus prima. In un corpo solo. No! Ho sbagliato. Dall'azione. Ho eliminato altri due virus. Perché? Ho messo storta una pillola, perché vado così veloci? Perché questo è il livello Cilo Guarda io mi voglio immaginare gli altri livelli. Ho essere. provato quello vecchio, tipo pieno. <ride> uh, che dovevi fare questo. questo? Ma sulle pillole mi partono così! Si morto! Hai vinto! Bravo! Aha. Sei morta. Eh, ma sono di meno. Ho capito, que ma questi qua sono proprio rabbi. Cosa? Il gioco, ho capito, eh, vabbè, questi sono rabbi. Allora, ah. diminuiamo il numero di virus. Eh sì, è giusto. Ok, questo qua, rilascio un virus. capisco perché quando, quando io... io gli perché gli mi posso... mette le, le capsule a caso le pillole a piccola a caso boh. mi sono intrappolato la sua ragazzi ah devo, far, devo fare un giro strano mm -hmm. io ho eliminato due, due cose No, non mi aggiunge le capsule, maledetto! Come com, com, com fa a farlo? Come, come f... Mi aggiunge le palline! Me... Eh, a me non succede! Boh, si speciale! L'altro virus tutta. è andato! No, ho sbagliato, maledetto! No, non mi aggiungere le altre capsule, maledetto! Ecco perché. cioè quando fa la musica di uh, escono le capsule. Non lo so Perché? Sì, che combo! Mi Me ha messo storta! ehm uh, Cos'è? Ecco! Vedi, ho fatto la musica, me sono arrivate tre capsule. Così tante? Sì. Oh. Ma è che qua faccio le combo. Quindi no. questa è una cosa della modalità a due giocatori. No? Perché va così veloce? No. Uh. Sono arrivate le capsule? Sì. sì. Vedi? no no no no calmo calmo ok uh, tu perfetto sei morto uh -huh. mm, qua non devi sperare che che il tuo nemico cioè non devi sperare di vincere tu qua devi sperare che il tuo nemico perda ah infatti ok cerchiamo di arrivare il virus in basso prima. Perché? Perché? ho messo giù mi ha fatto destra uh oh e' a school com'è che si fa? Metti pausa! Metti pausa! Perché? Okay. Ti stanno chiamando! Ah, ok. Scusate un secondo. Ok, scusate questo... uh, sì. uh! Che bella chiesa! No! Le capsule! No! Ho okay, perso di nuovo! <ride> che bello! Vabbè, e con questo finiamo! Ho vinto! Per un livello impossibile sì. Però metti la canzone uh, chill, chill Non vado sentirlo. sentire. Uh, Vedi, te l'ho detto che scudo. è quasi pieno Uh, bello, kill <ride> Sì, ho, <ride> ho già bello aperto. Dai, vediamo chi sopravvive <ride> di più Questa è l'ultima L'ultimo mangio che neanche stavo musica. Non tanto quanto quello. No! Sì! Siamo una, una, una pari. No, so. ho sbagliato a mettere una pillola. No! Pure io ho sbagliato, mannaggia Sto sbagliando tutto, ormai sto facendo a caso solo per guadagnare spazio. evviva <susk> una strategia si sì, come a casa la no. ah comunque eh, annuncio importante più o meno eh, alla Halloween noi faremo uno speciale ci sarà anche ci sarà anche Paolo ma Paolo? chi è Paolo e quel tizio in cui sì. diciamo sempre ma chi è? <ride> <ride> ma è vero ho un sacco di video diciamo chi ma è Paolo o meglio lo dicevamo ora ha perso un po' moda non si sa perché No, è che, è che non me lo cago più, secondo Vedi? No, veramente. veramente solo perché non ci piace più nominarlo perché ormai. perché non vi vogliamo rovinare la sorpresa. Sì, ho vinto. Hai vinto wow, wow. Wow. Perfetto. E eh, niente, questo era dottor Mario. Ovviamente un, non.. Un gioco impossibile. <ride> sì, perché ci sono 20 livelli. Sì. 20 livelli di cui il ventesimo è impossibile, eppure il quinto è impossibile. <ride> per questo c'è il livello zero per i principianti, per imparare. Va ah bene, niente, ci vediamo alla prossima parte di mm -hmm. LS in cui faremo... Qui faremo... robe. E' bike. Sì, che è un gioco bello dove tu cadi sempre. Cadi. Avevo capito Cagli. Aspetta, mi sa che l'abbiamo già fatto. No, non l'abbiamo già fatto. Sicuro? No, te l'ho fatto provare. Ed setback. Un giorno te l'ho fatto provare. Va Vabbè, niente, ci vediamo alla prossima parte. Perché giochi a questo? Boh. Ciao. Alla prossima.